Io personalmente ho scelto di continuare il servizio civile anche quando mi è stata data la possibilità di stare a casa per appunto il Covid. Ho scelto di continuare perché mi sentivo in dovere comunque aiutare le persone più bisognose, soprattutto con una, una pandemia in corso, soprattutto quando ne avevano ancora più bisogno. Per me è importante svolgere il servizio civile perché l'importante è aiutare, soprattutto adesso, è ancora più importante. Un momento in cui ho capito veramente che fare servizio civile ne valeva la pena è stato quando abbiamo aiutato una signora che era rimasta sola, che non sapeva a chi appoggiarsi. L'abbiamo aiutata in un servizio ordinario, quindi un servizio che facciamo tutti i giorni, a fine servizio ci ha ringraziato e ci ha detto che senza di noi probabilmente sarebbe stata in casa a curarsi, a, a lasciarsi andare. Questa esperienza di servizio civile mi è piaciuta così tanto che ho deciso di continuare a prestare servizio come volontario e nella Croce Bianca San Desiderio. È un'esperienza unica in quello che fai, dai anche agli altri, ma quello che ricevi secondo me è infinitamente superiore, è fare del bene, molto semplicemente.